Fai una mazzurca, quale? Si intitola saltarella. Mazzurca, saltarella, massimo da compiano. Massimo Camisa, oee! <coughs> bel applauso! <applausi> Un applauso, dai, a Massimo. Eccola lì, Massimo Camisa! Bravo, bravo, bravo! Bella applauso a Massimo, eh!